Ok, ciao Michael, Ciao! benvenuto, ciao, grazie. Eh, grazie, grazie di essere qui con noi, di aver accettato l'invito, facciamo un esperimento, eh, quindi lascio a te la parola per presentarti, per raccontarci chi sei. Grazie, grazie soprattutto per l'opportunità e di questa splendida chiacchierata che spero che porti un po' di valore ai, a chi ci segue. Sono Michael, Michael Forney, eh, vivo e lavoro a Londra. Ho cominciato la mia carriera anni fa come terribile project manager, poi ho, ho capito che il problema non ero né io né le mie persone che lavoravano con me, ma era il metodo di lavoro, quindi ho scoperto Agile, sono diventato prima di tutto Scrum Master e da lì, passettino per passettino, oggi sono, uh, sto svolgendo il ruolo di Agile Coach, eh, nel mio attuale ruolo di Corporate Agile Coach. Cosa faccio? Cerco di aiutare le organizzazioni a eh, intraprendere il loro naturale percorso verso agile, eh, lo faccio cercando di portare gli individui a, a lavorare insieme verso comuni obiettivi, un passo alla volta, iterativamente e possibilmente portando valore agli utenti finali. Ottimo. Grazie, Michael. Uh, perfetto, noi ci siamo conosciuti qualche anno fa. Uh, abbiamo fatto altra cosa insieme. Uh, siamo entrambi quasi nella stessa zona in Italia, perché tu sei di Bologna e io sono di Forlì. Uh, e, e quindi insomma... Emilia hai tutto, e Romagna. Tu i tortellini, io ho i capelletti. Perfetto. E, e, e quindi, niente, dai, uh, non perdiamo altro tempo. Andiamo avanti. Uh, la, la, il tema di oggi. Che volevi discutere? Voleri, mi, piacerebbe, so, mi, mi piacerebbe condividere un'esperienza sul campo al di là di tante teorie e cioè come eh. un team raggiunge un livello di maturità e di confidenza nella propria capacità di eh, pianificare e quantificare il lavoro che deve svolgere per cui viene da me e dice sì però belli gli story points sì però bella la velocity ma noi non riusciamo a rispondere a una domanda che ci fa il product owner ovvero quando sarà pronto mm. e Ottimo. quindi per fare questo l'unico modo è Passare da delle metriche virgolette deterministiche mm. eh, a delle metriche un po' più probabilistiche, perché no, basate su eh, valori statistici. Mm -hmm. Ok, ottimo. Allora a me interessa particolarmente perché io non ho mai eh, non ho esperienza come tu hai avuto in questo campo qui, eh, e quindi imparerò sicuramente da te. E, ehm, e niente, eh, ti lascio raccontare la tua storia. Io poi magari ogni tanto ti farò qualche domanda. Sì, volentieri. Ecco, mm. Interrompimi in qualunque momento. È giusto che questo sia un dialogo e non né uno speech né una presentazione. Mm. Sì, sì, e sì, così sì. diamo anche il buon esempio no, che cerchiamo di stabilire <ride> questo tipo di relazione con i nostri clienti o mm. con i nostri colleghi. allora. Mm. In, in, in estrema sintesi non sto a ripetere l'ovvio e chi non ha dimestichezza con story point, velocity e altre metriche può sicuramente approfondire l'argomento. Cerchiamo di, di, di vedere qual era il problema che abbiamo cercato di risolvere in questo team che come dicevo prima aveva raggiunto un livello di coesione, di, di collaborazione e soprattutto di affidabilità nelle proprie stime che li ha portati a, a voler andare oltre. Ed è naturale, no? Perché sappiamo che Scrame è un framework che ci permette questo, quindi la prima um, eh, la prima indicazione è: non provate, don't try it home. Non provate a farlo se non ci sono le precondizioni. Eh, mm -hmm. è, non è facilissimo arrivare eh, con dei team eh, al punto di, di essere. Eh, confidenti confident con mm. la velocity e con gli story points quindi sì. se ancora non avete raggiunto quel livello seguite mm. diciamo così il percorso precedente e, e arrivate a questo livello sì. Il sì, team... quindi, sì, uh, quindi tu dici dipende dal livello di maturità del team assolutamente uh, dall'uso di Scrum, e poi dopo un'altra cosa che è naturale è che sono cose che dovrebbero venire dal team, ci piacerebbe diventare migliori a fare questa cosa qui. Magari dicono Scrum Master può aiutarci, hai già fatto. Oppure hanno loro voglia di sperimentare qualcosa. Quindi... Bravissimo. Okay. Mm -hmm. Un errore clamoroso sarebbe il classico eccesso di zelo. lo Scrum Master <ride> che pensa <ride> sì, che il team certo. sia pronto o peggio ancora mm. l'organizzazione che impone. No, no, adesso basta dovete mm. cambiare. Come hai giustamente fatto notare, l'indicazione migliore è che ciò cioè emerga dal team come una mm. necessità di voler far meglio. Le due cose non si escludono, cioè ci può essere la necessità di migliorare, ma ecco che il ruolo dello Scrum Master professionista è quello di dire no se il team non è pronto o quantomeno di inspect and adapt. Quindi, mm chiedere al team verificare se il caso può seguire. Io mi sono trovato in una situazione ideale, cioè è stato il team attraverso il product owner e ehm, il, i membri più ehm, anziani e più esperti del team a dire sì però possiamo fare meglio. Quindi, mh, Può, può verificarsi in entrambi i casi, qual era, il, come dicevo prima, il bisogno che cerchiamo di risolvere, il product owner non trovava più soddisfacente eh, proprio anche a livello di soddisfazione personale, eh, rispondere alla domanda: ma il lavoro quando sarà pronto? Rispondendo col metodo tradizionale: no? Abbiamo una determinata velocity, la velocità è abbastanza stabile, il totale degli story points per i due o tre sprint che ci attendono è. 150 la velocity è 50 presto detto tre sprint mm. e, però non rispondeva alla domanda di quella specifica storia quando sarà pronta oppure mm -hmm. e se io cambio l'ordine delle storie quella storia che ho messo prima quando sarà pronta e allora la velocity e gli story points non possono aiutarci a dare questa risposta mm -hmm. quindi Cosa possiamo utilizzare alternativamente? Quelle che si chiamano metriche, quindi non più deterministiche, noi determiniamo a priori un target e ci avviciniamo il più possibile, ma metriche eh, probabilistiche, cioè qual è la probabilità che abbiamo ragione nel dire una determinata cosa e come possiamo farlo? Esclusivamente utilizzando delle metriche eh, di tipo statistico e probabilistico e ci viene in aiuto Kanban. Ora qui, come si dice in inglese, apriamo una can of worm, no? Infatti, <ride> ah, Scrum versus Kanban. Il problema è che non c'è versus, No, sono in contrapposizione. Mm -hmm. Possono lavorare molto bene perché sappiamo che Scrum è un framework. e Invece Kanban è un insieme di pratiche e di, mh, e di eh, abitudini e strumenti. Quindi le mm. due cose non vanno assolutamente in contrasto al punto tale che esiste proprio Scrum con Kanban, esatto. che è un, un framework non solo approvato, ma assolutamente endorsed da <ride> Scrum Quindi... dottor, assolutamente. Yeah. Ah, Quindi, <ride> sì. Io non a caso ho seguito quella, quella formazione che mi è io no molto utile come scrum master perché okay. la regola fondamentale di Scrum con Kanban è è ancora 100% Scrum, non togliamo nulla, ma ancora okay. più bello, non aggiungiamo nulla. I ruoli mm -hmm. sono gli stessi, gli artifact, gli artifact sono gli stessi, quindi aggiungiamo solo valore. Cosa mm. chiedere di più? Cosa andiamo quindi a togliere? Andiamo a togliere un elemento che non è neanche nella Scrum Guide, cioè story point e velocity. Right. Mm. Quindi dal framework Scrum andiamo a togliere Story Point and Velocity perché non servono Aff, più a un sì. e andiamo ad aggiungere qualcos'altro. Che cosa sono questi qualcos'altro? Queste metriche eh, di tipo probabilistico e che si basano sulla misurazione molto semplice di quando, di quando con data giorno tipicamente un oggetto entra nel nostro sistema mm -hmm. cioè nello sprint e il giorno in cui esce dal nostro sistema mm -hmm. rispettando in ingresso la definition of ready e in uscita la definition of done. Questa mm -hmm. metrica si calcola in giorni ed è semplicemente il cycle time. Mm -hmm. Quindi prima cosa che facciamo in questo team è calcoliamo il cycle time mm -hmm. e per vedere quanto manca alla destinazione usiamo un'altra metrica Kanban che si chiama item age o semplicemente age, cioè uh -huh. quanto sta invecchiando il nostro item nella scrum board. Uh -huh. Quindi stiamo usando quello che usavamo fino a ieri, no? abbiamo il nostro ticket e tutti i giorni durante lo stand up andiamo a contare quanti giorni quell'item è rimasto in quella colonna, cioè in quello stato. È ovvio che più l'età aumenta più c'è un problema, uh -huh. quindi ci può essere un impedimento, ci può essere un blocco oppure è assolutamente naturale e atteso e allora tutto a posto. L'item esce dal sistema dopo 8 giorni e quindi sappiamo che il cycle time è 3 giorni, 7 giorni, quello che è. Ovviamente la prima indicazione è quando un item impiega più tempo di uno sprint, beh, abbiamo un problema. Sicuramente non è small enough, non è piccola abbastanza. Quindi durante uh -huh. la retrospective ne parliamo e diciamo ok, il cycle time è superiore alla durata dello sprint, proviamo a risolvere il problema. Prego. Ho una domanda. Quando dici esce dal sistema, vuol dire che è in produzione o vuol dire che cosa vuol dire esce dal sistema? Vuol dire che rispetta la definition of done, qualunque okay. essa sia. Ok, quindi, quindi non vuol dire necessariamente che non è, è stato lead time. in produzione. Perfetto, non è necessariamente il lead time. Ottima domanda. È eh. uno degli errori più frequenti confondere mm. il cycle time con il lead time. Esatto. Allora, ripetiamo per chi ci ascolta. Il cycle time è la differenza tra il giorno in cui si, il, il nostra storia, il nostro task esce dal sistema rispettando la definition of done di quel team, meno il giorno in cui è entrato rispettando la definition of ready. Il lead time invece è quando il, il, il, il tempo che misura quando l'item è entrato nel product backlog rispettando la, de, la minima definizione che non è, un segnaposto a quando uh -huh. è effettivamente in produzione esatto. e i nostri utenti ne traggono l'effettivo vantaggio. Esatto. Quindi il lead time è un tempo il maggiore rispetto al cycle, cycle time. time. Esattamente. Esiste un'altra metrica che per questo team ha assolutamente fatto la differenza e ha aiutato non solo nel validare il modo con cui lavoravano, ma anche aiutato il product owner a uscire da quell'imbarazzo che abbiamo detto prima. 150 punti, 50 per sprint. No, mm -hmm. e cioè eh, usiamo una metrica che si chiama throughput mm -hmm. okay? che non saprei tradurre in italiano. Mm, Ed è tanto complicato come nome quanto semplice come eh, numero, ovvero mm -hmm. numero di oggetti, di item. Che hanno attraversato il sistema, cioè li contiamo banalmente. Mm -hmm. ora allora, capite bene che se il nostro team ha per sua abitudine eh, degli item che hanno eh, story point molto diverse: un po' di uno, un po' di due, un po' di tre, un po' di 5, un po' di dodici. Mm, forse non siamo pronti, no perché non sono ancora in, in grado di ridurre quegli item al numero minimo, la dimensione mm. minima. Che attenzione, possono essere anche tutti 5, non è che 5 mm. è brutto, ok? 3 e <ride> 2 è meglio, però la complessità ci può portare a dire noi più piccoli di 5 non ce la facciamo mm. e va benissimo, mm. ma cercano di essere consistenti. Allora non è obbligatorio, ma è preferibile che questi ticket abbiano più o meno la stessa dimensione. Allora possiamo mm. dire Verifichiamo se il team è pronto no? e senza fare ancora il salto, noi con quello che abbiamo fatto nel nostro team per validare che fossimo veramente in grado di farlo è stato continuiamo con gli story points e continuiamo con la velocity, tanto calcolare cycle time, calcolare age mm. e calcolare throughput è una cosa semplicissima, mm. Quindi, non abbiamo alterato minimamente le abitudini del team, quando siamo arrivati alla fine della review abbiamo detto quanti story point abbiamo eh, consegnato? 50, la velocity è standard, be è stabile, bene, ottimo punto. Quanto throughput abbiamo fatto questo sprint? 11, aspetta un attimo, andiamo a contare gli throughput degli sprint precedenti. Oh mm -hmm. guarda, sono consistenti anche quelli, 9, 10, 11. Allora noi possiamo provare il prossimo sprint un esperimento. Continuiamo a fare eh, l'esercizio del planning poker, continuiamo per un altro sprint a usare eh, la velocity e gli story point, ma non usiamoli come strumento mm. per fare eh, planning. Okay? Mm -hmm. La risposta che daremo ai nostri stakeholder è... Siccome negli ultimi tre sprint siamo stati in grado di rilasciare tra 9 e 11 items, è evidente che il prossimo sprint non ti puoi aspettare meno di 8 e più di 12. Questo ha permesso istantaneamente al product owner, cancellando completamente calcoli strani con Story Point mm -hmm. Velocity, di dire i miei 8 item irrinunciabili. Che per il 90% saranno rilasciati in questo sprint, perché voi come team siete assimilabili ad un sistema affidabile. Questo mm -hmm. è molto importante. Sì. Se il team non è in queste condizioni, non provatelo perché sarà un disastro. O, o se hai debito tecnico, o, o se hai molto debito, debito tecnico. Te Esattamente. Mm. Quindi come vedete le condizioni la preliminari, maturità. Sono... Mm. la maturità è assolutamente interessante, mm. necessaria, però a questo punto il product owner è potuto andare dai suoi stakeholder e dire ho un livello di ehm, certezza al 90% che 7-8 li avrai di sicuro, 9-10 forse, 11-12-15 mm, non ci pensare neanche. E okay. questo aiuta molto il product owner professionista a gestire le aspettative con i suoi stakeholder. Perché? Mm -hmm. Perché non si attiva più quel conflitto basato sulle sensazioni o sull'incapacità eh, sull mm -hmm. del business di capire che esiste una complessità, ma basato su dati statistici incontrovertibili. Quindi il mm -hmm. business non mi può chiedere eh no ma in questo sprint fate uno sforzo maggiore e datemi 25 storie. Perché sì. non le abbiamo mai date non ve le daremo mai. Allora mm -hmm. ci, con ci concentreremo su quelle 9-10 che hanno effettivo valore. Ok. Questo, questo è un discorso che puoi fare anche quando fai la velocity però... Sì, lo puoi fare, in, sì, perché... però con la velocity capisci che quando, quando il mio interlocutore mi chiede eh, quante storie quando sarà pronto mm -hmm. la risposta per dargli una data. Okay, si avvicina ah, sì, bella, bella. rispetto che ti do 50 story point. Sì, Ok ho capito sì e soprattutto eh, quello che noi abbiamo trovato che ha agevolato molto la conversazione tra il product owner e gli stakeholder, alcuni dei quali assolutamente negativi nei confronti di Agile, cioè loro vedevano, il, percepivano il team come questi lavorano isolati, hanno scelto Scrum per lavorare, poi però alla fine mi devono dare delle date. Per cui c'era tutto un sistema abbastanza Artificioso per trasformare story point velocity in date che poi non venivano mai rispettate. Sì, stavo pensando mentre parlavi. In realtà il, io vedo un vantaggio in questa cosa probabilistica, ma mi dici se, se ho torto è che tu, una volta che hai dei dati eh, empirici, passati, sì. con, la, con questo metodo probabilistico puoi immaginare il futuro. Anche se tu non hai ancora dei nuovi item nel product backlog, quindi. Bravissimo. Il calcolo del futuro è indipendente al limite del contenuto del product backlog. Esattamente. Questo è un altro elemento molto importante che ci ha mm. risolto un problema che avevamo, mm. e cioè eh, il, il, lavoro, il livello di complessità del lavoro mm. che ci veniva richiesto era abbastanza stabile, cioè guardando mm. il passato non abbiamo mai visto dei picchi, eh, cose molto mm. Mm. o molto semplici mm. ma non avevamo visibilità sulla quantità del lavoro futuro mm. e quindi non potevamo eh, fare l'esercizio che sappiamo bene, chiediamo mm. al product owner, prendi il backlog mm. scomponilo, fai le storie e poi fai mm. la pianificazione eh, quello, eh, che potevamo... la mm. quello che noi potevamo dire invece è con un livello di affidabilità poi possiamo entrare nel dettaglio quindi mm. segue deve accettare questa mia frase con un po di fede poi la andrà ad approfondire leggendo Sì, sì. Eh, eh, dopo diamo diamo i libri riferimenti mm. e tutto molto di quello che sto dicendo lo potete trovare nell'opera di Daniel Vacanti che guarda caso mm. ha contribuito a Scrum mm. con Kanban ed è uno dei mm. formatori voi potete Usare questa frase che pensate che impatto può avere con gli stakeholder che magari non sanno nulla di Agile. Mm -hmm. Con l'85% di, di certezza, di probabilità, io posso dirti che la prima storia, quindi con la più alta ehm, eh, la più, più alta eh, eh, valore, valore eh, la più... priorità, mm. entrerà nel mio sistema e uscirà in sei giorni o meno. Cioè, vuol dire che io mi sto esponendo dicendo che questa storia non ci metterà 7, 8, 9 o non so quanto tempo, ma nell'85% dei casi uscirà dal sistema in 6 giorni. Perché posso dire questo? Perché, come hai detto prima tu, le storie passate, quindi i dati, mi dicono che questo sistema, quindi questo team che deve essere stabile, che non deve essere disturbato, eccetera, eccetera è in grado di garantire questo livello di, eh, mm. pro, di um, output probabilistico. Mm. Mm. Se poi qualcuno decidesse di approfondire l'argomento anche per eh, convincere il business che magari si è invece trovato bene con gli story points no? e non vuole cambiare, mm. Ci sono degli studi interessanti fatti da un tale Duarte, quindi potete cercare Duarte, mm. eh, eccetera, dove dimostra con una serie di dati significativi che tutto il tempo investito dallo stesso team sì. ovviamente, quindi ci deve essere una... Eh, una comparabilità lo stesso team che per 10 sprint precedenti ha usato story point e velocity se non avessero investito quel tempo nel fare planning poker e quant'altro ma si fossero affidati allo throughput e alla um, capacità di prevedere l'85 la loro capacità di prevedere il futuro non solo sarebbe rimasta invariata ma addirittura sarebbe migliorata mm, sì. quindi morale della favola se il vostro team è in grado di lavorare, se il vostro team ha dimostrato con dati alla mano di avere velocity stabile e di essere ehm, capaci di valutare la complessità del lavoro dopo aver ridotto le storie alle dimensioni minime possibili, è probabile, non certo ovviamente, che possano entrare eh, nel nuovo step nel dire Contiamo le storie perché non c'è più bisogno di, di, di mm. considerarle con una, una uh, come si chiama estimation. Um, stima comparative, comparativa. Una stima comparativa. Ah, estima, estima comparativa. Mm. Esatto. Sì, sì, che poi questo dà anche una, come dire, fa apprezzare la potenza fra virgolette di uno scrum team performante, di uno scrum team professionale. Che una è volta il, che si raggiunge time. questo stato qui, esatto, c'è un sacco da guadagnare su, su, su molte cose. Mm. La strada è abbastanza lunga, però cioè, più o meno lunga. Però sono, questo è uno dei vantaggi che dà avere uno Scrum Team professionale. Insomma. Assolutamente, mm. assolutamente. Mm. E soprattutto la cosa interessante è, come hai detto tu all'inizio, che è stato il team che si è reso conto esatto. che voleva mm. andare al prossimo livello. Mm. Ed è una questione di orgoglio. Se non mm -hmm. c'è questo elemento no, tra i valori di esatto. Scrum, non è, non è citato l'orgoglio. Però se noi mettiamo <ride> insieme commitment, coraggio esatto. e tutti gli altri, Dentro c'è anche dell'orgoglio, no? Sì, ci sì. teniamo a far bene, no? Mm. Eh. Quindi, eh. Esatto, è, è, co, è come, sono come gli atleti che vanno ai giochi olimpici. Non so se si può fare, ma si vuole essere sempre migliori nel proprio campo e quindi è proprio come gli in inglesi dicono craftsmanship. So, L'artigianato vuoi sempre fare il, il vaso più bello, esattamente. Eh, insomma, eh sì, questa è una bella cosa. Mm. Uh, Stroput è tradotto portata in italiano, portata, sì, forse la portata, portata de... dell'acqua di un tubo. Sì, mm, sì, portata, esatto. oh, oh. Sì, portata. <ride> ehm, ottimo, Michael, eh, grazie. Uh, ti lascio, non so se hai voglia di, dopo tutto quello che è libri, anche quello di Duarte, con hashtag noestimates, uh, lo, lo condivido, magari lo metto nei commenti, vedo un po' come, come formalizzarlo, comunque aggiungerò un testo da qualche parte, con tutte queste cose qui. Uh, non so quanto tempo, perché mi sono tolto gli occhiali per, per fare il bello, boh, non so quanto tempo è passato. Vuoi um, mm. aggiungere qualcos'altro? Volevo solo dare un, uno spunto ai nostri Scrum Master professionisti eh, che non c'è bisogno di aspettare che il team dica siamo pronti, potete mm -hmm. eh, sotto traccia fare una sorta di eh, analisi del sangue del vostro team come abbiamo detto prima, calcolare cycle time, calcolare throughput, calcolare age, è qualcosa che potete fare anche eh, dietro le quinte, no? quindi mm -hmm. una, una, una sorta di voglio vedere se il mio team potrebbe mm. essere pronto se mm -hmm. avete elementi che vi dicono sì, la velocity è stabile e lo è lo throughput quindi la portata, diciamo così, il, la, il product owner ha un rapporto con i propri stakeholder che potrebbe essere migliorato dal cambiare la, la conversazione da story points mm. a um, items e perché no eh, livello di, eh, di servizio fornito. Allora se come Scrum Master pensate che il vostro team sia pronto e magari non ha, E il team stesso non ha ancora fatto... Quel, quel salto di consapevolezza mm. allora provate a proporre al team dicendo guardate che avete questo livello di stabilità forse non ve ne rendete conto ma potreste essere pronti vogliamo provare un esperimento non dobbiamo cambiare nulla tutto rimane mm. com'è semplicemente oltre alle metriche che stiamo utilizzando verifichiamo se, se, se c'è valore nell'acquisire mm. le altre se questa uh, analisi preliminare vi fa vedere che invece la velocity è ancora intermittente eh, impiegano ancora molto tempo a decidere se è un 13 piuttosto che un 2, forse magari i tempi non sono maturi. Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato perché non sappiamo ancora quanti saranno ma anche se è una persona e che l'abbiamo aiutata esatto. sarà un successone. Quindi grazie a tutti e alla prossima. Ciao a tutti, grazie.